Come hai com iniziato tu ad esprimerti attraverso questa forma di, di artica sono molto, molto stritta sì. te... ah, Ho cominciato prima a fare una ricerca proprio sul, um, uh, sul linguaggio dei cartelli sadare perché in realtà c'è una sintesi della comunicazione visiva non è un artista, un pittore, un disegnatore e un comunicatore visivo era è, è interessante è proprio questa ricerca sintesi e poi eh, eh, ho trovato qualche idea interessante e per necessità di, di trovare un pubblico ho pensato alla, a, strada. alla strada e anche con lo spirito di ribellione. Il tuo spirito di ribellione, sì. che ti ha portato qua a Firenze? Nel... Che cosa ti ha portato qua? Ma Sembrerebbe il caso in realtà, cercavo di andare a vivere all'estero, avevo un amico che mi ha offerto un lavoro a Roma quando finì la scuola di Belle Arti, quindi andata così, poi da lì una volta a Roma mi sono arrivato a Firenze, sembrerebbe il caso. Tuoi, la tua esperienza attraverso i cartelli, come hai visto di da, te da, anche stati, dal Comune, da, da, dalle autorità? come così? Ma eh, Allora, eh, penso che in generale per me è abbastanza rispettato anche dall'autorità. Ora Firenze non si sbilancia, è cioè, come se fossi trasparente magari non tolgono più, il lo tolgono ancora, però tolgono meno i miei adesivi, però non hanno nessun, fatto nessun passo nei miei confronti per cercare un dialogo. Però vabbè, tanto. non è che ti distrugge di tutto? All'inizio l'hanno fatto, all'inizio toglievano tutto, poi hanno visto che piaceva la gente e quindi si sono fermati. Quindi, Studiati, sì, sì, sì, sì, ma invece in certi comuni piccoli eh, c'è attualmente il tentativo di ufficializzare il mio lavoro. Ah, perfetto. In tutti Sì, e oltre a alla... che potrebbe essere pittore o no, comunque. Cosa è il mondo? Alla... È come costruisce il sesso? Ma ah, faccio tutto io, non sono, sono, sono molto manuale, quindi faccio anche scritture. Sì. Senza, artista o qualcosa. Artista senz'altro senz Per me l'arte è comunicazione, quindi sono un comunicatore, cerco di veicolare dei, dei messaggi, dei pensieri, dell'emozione anche, attraverso l'immagine. E cosa pensi Fede? che la magari il tuo cartello modificato per strada oppure entra per e scopre di tutto quello che fai. Secondo te cosa pensa la persona? Il pubblico tendenzialmente apprezza il mio lavoro sui cartelli, cioè, l'impatto per strada è, secondo me è sì è forte, l'effetto sorpresa conta anche, e mi sembra che la gente ci trova complicità Trova nel mio lavoro un, un sentimento che ha dentro di sé, che non, forse non riesce a esprimere bene, poi lo trova espresso lì davanti e insomma, credo che sia una soddisfazione. Invece lo trovo sul quale più distante, più. Ma cioè, questo non lo so, è più complesso, è più, più classica forse anche, come, non lo so, potrebbe chiedere a qualcuno a qualcun altro. Se progetti diciamo, futuri, sì, sto cercando di lavorare su degli dell interventi sull'architettura, quindi in grande dimensione, trasformare le architetture e dargli un, un viso umano, un po' il lavoro che si facendo un lavoro. Perciò stai modificando il palazzo. Sì, in qualche modo sì. Che qui a Firenze abbondano. Grazie. Grazie. Molto. Va questa è una bellissima prova. Come secondo te? come viene vista la funzione dell'artista e dell'arte nel 2014, cioè all'interno della nostra società eh, diciamo, dominata dall'economia e dal mercato. Ma come viene vista non lo so, quello che, ne ne vissute, eh, quello che io ne vorrei fare è un po' quello che io sto facendo ora, cioè un, uh, un po' la voce, la voce del popolo. Quanto uh, mette in evidenza delle problematiche quotidiane, e nel mio caso soprattutto questo rapporto al potere. Eh, per me è l'occasione di, di cercare di mettere in evidenza sì. eh, le esagerazioni, gli errori del potere. Eh, faccio un bel fiasco di il testo? Sì, faccio un po' da. Com, com, quasi come se io fossi un. Um, come dire, una specie di confine, insomma, comunque, o una sirena d'allarme in qualche modo, che cerco di, di, di evidenziare delle, sì, delle cose che secondo me sono esagerate. Grazie.